Ciao a tutti, oggi prepareremo la granita alla ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono ricotta di pecora, zucchero semolato, ghiaccio e cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero. E li facciamo polverizzare in 15 secondi a velocità 10! Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo la ricotta, E azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo. Aggiungiamo il ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo la spatola del bimbi e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità da 6 sino ad arrivare a 10 spatolando. La granita alla ricotta è pronta, serviamola subito in dei bicchieri o posizioniamola in congelatore. Granita alla ricotta, grazie e alla prossima ricetta.